Ragazzi, dopo anni di attesa, è finalmente arrivata. PS5 Ok ragazzuoli quindi l'avete letto dal titolo è vero avete visto anche un po' l'intro abbiamo finalmente PS5 E qui ragazzuoli mi sta un po' a caso fondamentalmente perché è di Joseph è quella di Joseph che mi ha concesso gentilmente per provare a fare qualche partitina Infatti qui abbiamo anche il buon controller Mamma mia raga veramente veramente figo l'ho già provato un po' ed è tanta tanta roba Non vedo l'ora di andare nello specifico Ora vi faccio vedere la schermata principale. Eccola qui, ragazzoli. È vero, sta è, è vero. Cioè, capito, stiamo veramente provando PS5. E ora. Bam. Ok, ci dovremmo essere. Scusatemi, che ho spostato un attimo le gamme. Ho passato il telefono. Qui con la forza del pensiero. Stiamo seriamente giocando. Cioè, io vado, eh. Vediamo quanto tempo ci mette, ragazzi. Fortnite. Io starto, non l'ho già aperto. Questo è il tempo che ci vuole. Questa è la volta buona, vado. Vediamo ragazzoli, vediamo quanto tempo ci mette Voglio vederlo assieme a voi, voglio vederlo assieme a voi Vediamo se ci mette tanto, poco Sono curioso, facciamogli fare Tutta la connessione, il caricamento Sapete che su PS4 ragazzi Cioè Cioè su PS4 ci mette il... un botto di tempo in più Ok Io quindi vado ragazzi senza perdere tempo Ci buttiamo in game Non mi interessa se perdono questi game mm, Veramente non mi interessa Non è quello che mi... Interessa oggi Ok ragazzi, quindi siamo in partita Ho fatto giusto un paio Così di prova giusto per vedere i comandi E vedere se ci fosse qualche differenza Effettivamente c'è E non differenze tutte buone e non tutte cattive Vi spiego allora in primis ho levato la vibrazione al DualSense Ragazzi al controller Perché era veramente fastidiosa Poi ho notato che ragazzi il sistema di mira È un po' bruttino Perché in pratica noto che se faccio dei mov movimenti col controller non c'è la stessa reattività che c'è su PS4 Perché probabilmente questa versione di Fortnite è considerata ancora PS4 nonostante... Raga lo vedete? Cioè il personaggio sembra un tronco di albero, si muove proprio male e strano e mira male Tra l'altro proprio per questo ragazzi se mirerò male per favore non datemi contro ma vi ho spiegato il motivo quindi scusatemi se avrò una brutta mira ragazzi Non è la mia solita mira Ma non dipende né dalle impostazioni che ho messo io di sensibilità Né d'altro Dipende proprio da questa versione di Fortnite Che attualmente c'è Spero che poi quando uscirà ufficialmente diciamo così per PS4 Metteranno a posto Tra l'altro oro massiccio ragazzi bellissimo Bello così entriamo e ci becchiamo subito Le armi di oro massiccio Mi fa molto piacere Proprio appena scesi Qua sta proprio la moria delle vacche È Follia pura muoversi quindi nonostante comunque stiamo giocando in casa perché sapete che oro massiccio è praticamente seriamente come giocare in casa per me. Non facciamo stupidate e non prendiamocela neanche troppo chill. Tra l'altro ho visto che hanno messo i lanciagranati di prossimità, l'avete visto? Non lo amo, non lo amo, non è mai stata una delle mie armi preferite e non l'ho trovato neanche troppo forte. Specialmente dopo i nerf che gli hanno fatto. Però ai tempi appena uscito era. Era da nerfare Oh oh! Oh, fra fra fra. Fra, fra, ma sei impazzito Tra l'altro lo sapete che non ho trovato lo spazio in tutte queste partite Stranissimo Stranissimo Ok va bene E splash Porto Ma mi elimina mi elimina Mamma mia meno male Tra l'altro ragazzi dato che hanno rimesso il barret Devo stare attento perché quasi mi arriva una cecchinata La maggior parte di quelle mi eliminerà. Nonostante il barret sia rimasto fondamentalmente nella sua versione Nerfata a 132 di danno Anche se vabbè ragazzi Il Barret sappiamo che 132 O quel che vi pare Fa sempre i buchi Quindi si nerfata Però Sempre nei limiti del nerf Che può avere Devo risalire Ma non è possibile Come ha fatto a farmi così danno Devo trovare qualche cura Un attimo più seria E... Urgentemente, io non posso andare avanti con così poco di vita. Vorrei almeno trovare una pozza grande, qualcosa. Calmi. Ok, questo non via cure. Granché. Io non ci voglio restare qua in mezzo perché, veramente, ho troppa, troppa paura di qualche cecchinata. Tra l'altro, credo che si siano portati via All'elicottero, Quindi, credo che dovremmo andarcene alla bella vecchia maniera. Con la macchinina o a piedi. Non lo so che dite, andiamo di macchina? Uh! Ah, capito. Va bene. Ora che so che c'è un Barrett, frate, ti vengo a prendere. Ok, me lo meritavo. Sì, godo. In realtà io ho un po' paura perché la gente io qui me l'aspettavo molto più scarsa rispetto al solito Invece noto che a causa del mio problemino con la mira dovuto a... che, che vi ho già spiegato E uh, un po' in generale a livello dei player è più difficile di quello che mi aspettassi Però non è un problema Ok c'è un tizio Questo ora mi sparerà ovviamente Eh addirittura la provi così eh? Oh dai serio Vabbè no brava, veramente. Se mi provi a eliminare pure solo così Veramente mi incazzo Ok L'elicottero fortunatamente non è stato toccato gravemente Parti Parti Dai Ok Viene la safe Viene la safe Peccato che Perché non ho incontrato tanta gente Per un bel po' di tempo Cercherò ragazzi di non farvi troppi tagli Proprio perché Voglio farvi assaporare al meglio Questa versione PS5 Ovviamente se ci saranno tempi troppo Morti Troppo inutili Poi taglierò ovviamente mi sa che sia il caso di mollarlo, raga Sì, sì, sì, infatti, infatti, infatti Molliamolo, molliamolo, molliamolo Mi devo aggiungere, raga, perché se non mi aggiungo ora, secondo me, eliminarli Poi singolarmente diventa Un casino Sinceramente non mi mancava Sinceramente non mi mancava Ho detto proprio col cuore, non mi mancava il lanciarazzi Ovviamente mi hanno fatto venire qualcosa per come cavolo stavano a sgravare sti tipi. Godo. Godo. Ah, mica avevo sentito altra gente arrivare. Forse sto impazzendo io. Ma permettetemelo in una situazione del genere. Sinceramente sono tentato di fare questo e credo che lo farò perché abbiamo capito che il razzi. è OP. Eh? Mamma mia, c'era. Cioè, guard guardate la luce. Guardate la luce. Guardate. Fantastico Oh 4 kill Mi faccio 15 kill ragazzi E come ai bei vecchi tempi Della Switch Riusciamo a fare 5 kill Anche su PS5 eh, Infatti c'è un tizio Ok quello lo vedo scarsetto Quello lo vedo scarsetto Perché quando mi avvicino un nemico La mia connessione Comincia a diventare 260 Lo fa apposta? Cioè mi prende in giro Non lo so Non eh, vuoi una mano frate? Oh è un pro player ragazzi Calmi è un pro player questo tipo GG per te a me sale 260 di ping ogni tanto, ragazzi Ogni volta che sparo o mi avvicino a un nemico Sembra che la connessione salga Questa cosa mi dà un'ansia folle Ma se perdo, ragazzi, non è colpa mia Ho Paura, guardate, mi dà 260 di ping e poi 60 Ok, ragazzi, io direi che possiamo già levarci da mezzo le 15 kill Perché sicuramente qualcuno riuscirà a eliminarsi i tizi prima di noi Sapete che è più forte di me? Sapete che lo spirito di the Gamer in questi casi in oro massiccio Non si può bloccare Oddio! Ma perché? Perché? Allora, ragazzi, io vi giuro. Io credo di avere i sensi di. Ragazzi, mi era venuto un istinto. Ma così. Così sincero. Così sincero di sparare con lancia razzi. Che quando lo faccio, questo tipo mi compare dentro al cespuglio. È poca vita, devo attaccare ora. No, no, no, no. Ok, ragazzi, mi rendo conto di non aver propriamente vinto, però non fa niente. La facciamo contare come una vittoria morale, perché il tizio aveva 26 di vita, io avevo 13 kill, non fa niente. Diciamo che è andata comunque bene. Ma comunque, veramente figo, a parte questo problema della mira gravissimo, ma che risolveranno veramente, veramente tutto figo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, altrimenti vi perderete I prossimi video di questo tipo, anche su altri giochi della PS5, oltre che Fortnite. Lasciate un like, seguitemi su tutti i social, e ragazzi, Porto di Gamer vi saluta. Alla prossima e stavolta con PS5.